Ben ritrovata comunità. Oggi voglio darvi quattro validi motivi per cui giocare Leggenda dei Cinque Anelli almeno una volta nella vita vale la pena. Partiamo dal contesto per poi andare nei particolari. Leggenda dei Cinque Anelli, per chi non lo conoscesse, è principalmente conosciuto come un gioco di carte ed è ambientato in un Giappone pseudo-medievale. Chiaramente poi col passare degli anni si è sviluppato un gioco di ruolo che nella sua edizione arriva in Italia grazie a Need Games, in una versione puramente italiana. Dicevo pseudo medievale appunto, perché ripesca alla memoria e alla fantasia il mondo dei samurai, i dogmi del bushido, l'estetica artistica e tradizionale tipica del paese del sollevante, ma riprende anche quella parte della cultura mongola e cinese come folklore integrante. Ora, questo per qualcuno può già essere un primo scoglio, ma vi dico fin da subito, superatelo. Magari non vi frega assolutamente nulla della cultura pop giapponese e del contesto storico proposto, ma questo è abbastanza valido per scartare? Non sono nessuno per dirvi di no, ma in questo episodio tenterò il più possibile di spiegarvi come la bellezza che permea questo manuale mi ha conquistato e vale la candela per chiunque, quantomeno da provare. Se non l'avete ancora capito, sono un cazzo di fan. E da questo gioco, da quando ho iniziato a giocarci, faccio veramente fatica ad organizzarmi e a giocare qualcosa che non abbia a che farci. Questo mi porta dunque a pensare a suggerirvi il primo punto di questo episodio. Leggenda è un gioco che si basa sulle sfumature, i fallimenti ed i contrasti. Chi mi conosce lo sa, io non sono un particolare fan del power play e non gioco ai giochi di ruolo per privilegiare non sempre almeno se voglio puntare al top ci sono videogiochi sport insomma altri medium in cui posso fare affidamento almeno per ora leggendo leggenda dei cinque anelli ho scoperto e ho rivalutato completamente l'ottica del fallimento il fallimento sarà infatti un po la guida narrativa generale della nostra esperienza non saremo dei falliti eh, sia chiaro ma il contrasto fra il nostro ruolo come samurai, perché appunto saremmo generalmente dei samurai, e la nostra persona, intesa come desideri, sensazioni sentimenti, fin dai primi passi nel Rokukan vengono messe in difficoltà. Il nostro dovere cozza generalmente con il nostro desiderio e quello che pensiamo o che vorremmo esprimere viene quasi sempre filtrato da una maschera che deve trasmettere il tentativo di perfezione. Samurai significa servitore, quindi trovarsi di fronte a un ordine che va contro il nostro più intimo desiderio è tosto. Se proprio siete amanti e volete sentirvi imbattibili nei giochi di ruolo, il mio consiglio vi porta comunque a sperimentarlo. Perché? Punto 2. Questo gioco è infatti di una vastità enorme. Nonostante sia ambientato in un impero con le sue regole, i suoi dogmi, le sue inquadrature talvolta un po' troppo fisse, all'interno della leggenda dei Cinque Anelli si può veramente affrontare qualsiasi tematica. E voi direte, vabbè, eh, grazie a Cats, Davide, si può fare anche con DD? Ehm... sì, Ma poi vi spiegherò sul punto 3 qual è la sostanziale differenza. Torniamo al punto sulla vastità dei temi leggenda vi propone di essere dei samurai di servire un signore o un magistrato e di compiere il vostro dovere ma questo dovere può essere veramente qualsiasi cosa. Può essere una campagna di esplorazione, può essere una campagna investigativa, può essere un qualcosa che affronta temi sensibilissimi come la sessualità, l'amore, ma anche horror e addirittura campagne basate sulle forme artistiche. Si possono affrontare vari tipi di conflitti, dal quello tipico e cinematografico del duello alle schermaglie ai combattimenti a campo aperto e persino, ragazzi, i conflitti verbali, gli intrighi. Il gioco stesso infatti ci mette a disposizione delle abilità e delle regole per gestirci il combattimento fra cortigiani, samurai eh, rigorosamente. Ora, spiegata questa cosa, andiamo al punto 3, riprendendo con aperte le virgolette, questa cosa posso farla anche in qualsiasi ambientazione o in qualsiasi comunque sistema di gioco leggenda dei 5 anelli ha un sistema di dadi fottutamente diverso da tutto il resto scordatevi il D20 system, scordatevi token leggenda offre un dado con facce pittoresche che vi assicuro non troverete da nessun'altra parte successo, successo esplosivo, turbamento ed opportunità più chiaramente qualche faccia vuota di base potremmo anche giocarci con dei D6 e dei D12, ma vi consiglio chiaramente di seguire quello che il manuale propone in origine. Il gioco si basa su una regola molto semplice, Mechanic First, ergo non descrivere cosa vorresti fare o cosa farai, tu tiri semplicemente la tua pool di dadi ed il risultato costruisce l'azione, punta all'obiettivo, poi il dado, il gruppo con il narratore farà il resto. Il turbamento stesso è una meccanica che potrebbe portarmi via un intero dannato episodio, ma non è il caso in questo momento. Vi basti pensare che il turbamento corrisponde alla vostra emotività espressa sotto e al di fuori della maschera imperscrutabile del vostro personaggio. Una cazzo di fiegata ragazzi. Quarto ed ultimo punto di questa puntata e... In questo punto voglio mettere in chiaro qualcosa che forse ancora non avete percepito. Leggenda non è un gioco che consiglierei a chiunque e probabilmente non lo consiglierei nemmeno ad un ragazzino o comunque ad un adulto alle sue prime esperienze. È un gioco che ti prende e che risponde a molti input ma necessita di essere vissuto e approfondito molto di più rispetto ad altri giochi. Con questo non voglio dire che dovrete comprare mille manuali per giocarlo e comprenderlo, perché di base per farvi una giocata vi basta anche quello Basic. Però una volta capito e avvicinato, avrete voglia e vi sentirete affascinati. Come potrete ben capire, questo probabilmente è più un discorso personale e, e soggettivo come punto, ma fidatevi che quello che vi sto dicendo non lo sto dicendo solo io ma ve lo potrebbe dire chiunque ha a che fare con la community di leggenda è un gioco che nelle sue meccaniche che apparentemente risultano un po' difficili in realtà poi trova una sorta di completismo nella narrazione quello che sembra apparentemente complesso in realtà non è assolutamente così è un gioco che come giocatore una volta che lo vivi dici ma dove diamine sono stato fino ad adesso è un gioco che è profondo e che chiunque stia cercando sta cercando o è alla ricerca di qualcosa di un po più passatemi il termine maturo in leggenda lo troverà sicuramente non portatelo in fiera perché chiaramente può essere molto difficile sia da spiegare che da giocare per dei neofiti all'inizio ma lo trovo veramente affascinante è uno di quei giochi che per esempio anche l'ascolto per un pubblico lo rende veramente molto molto bello vi lascio qui in sotto in descrizione un podcast a proposito di cose belle da ascoltare che si chiama Lizakaya del piccolo maestro è fatto dal nostro sensei italiano Musta che sostanzialmente regala un respiro rasserenante a tutti gli amanti di questo gioco se siete arrivati fino a qui chiaramente vi ringrazio perché mi rendo conto che leggenda non è proprio un gioco mainstream, quindi apprezzo moltissimo un eventuale vostro interesse e l'ascolto. Eventualmente fatemi sapere qui sotto nei commenti o in chat se potrebbe interessarvi conoscere qualcosa di più su questo gioco. E detto questo io vi lascio e buon proseguimento.